Allora, parliamo di Crawl, intrappolati di Alexandre Aja. Tra meno di un'ora saremo sott'acqua! La Florida ha diramato un'allerta a uragano di quinta categoria. Prendete le vostre famiglie, i vostri cari, e andatevene. Non potremo soccorrervi. Cioè, allora le tasse perché cazzo le paghi? Dico io! Eh, questi sono sempre buoni a prendere. Porca puttana... È occupato! Avanti figlio di Raga. Il coccodrillo ha bussato, seriamente. Eh, ve lo devo fare sentire. È occupato! Avanti figlio di il coccodrillo educato non si era mai visto. Cioè gli dà pure del figlio di puttana, capito? Il film è prodotto da Sam Raimi, quel buon uomo di Sam Raimi. Grazie Giorgio, che ha deciso di fare il produttore di film. Alcuni gli vengono bene, questo insomma, è abbastanza buono come film. Eh, poi ora ha deciso pure di fare il regista di nuovo e ho fatto quella roba immonda che è tutto strange il multiverso di sta ovviamente sembra Raimi per chi non lo sapesse è il regista di mm, film epici come La Casa L'Armata delle Tenebre il film è diretto da Alexandre Aja regista delle colline hanno occhi il remake eh, Piranha 3D e eh, un film abbastanza recente che io ho messo tra, anche tra i miei consigli che è Oxygen ciao rullo quieto Benvenuto sul canale La cosa che mi fa sempre un po' di effetto È scoprire poi Perché in questi film escono tutte le scritte Ci sono le scritte in edizione Scoprire che in Florida Ci sono un milione e mezzo Di alligatori Di alligatori Un milione e mezzo di alligatori E allora io mi chiedo Ma chi, perché vivi in Florida? Sei scemo? Cioè Ovviamente, cioè, ovviamente, poi andate a guardare il numero di attacchi, il numero di morti, è bassissimo rispetto alla quantità di alligatori che ci sono. Perché? Perché fondamentalmente gli alligatori si fanno i cazzi loro. Non è che gliene fotte un cazzo, non è che sono, sono tutti come ne, nei film come questo qua. A tal proposito, prima di iniziare a parlare addentro del film, vi faccio vedere l'edizione che mi ha mandato PlayOn, ex Coach Media. Un'edizione non limitata ma fighissima, in 4K, non mette a fuoco, grazie, molto gentile che non metti a fuoco. Vediamo se, aumentando la luce, Con il... eh, dentro c'è una montagna di roba, tra cui un dente di coccodrillo, scusate, di alligatore. Allora, dentro trovate, vabbè, questa fantastica grafica, libretto, eccetera. Comunque, un disco è il 4K, un disco è il Blu-ray. Prima cosa, prima che mi dimentichi, nell'edizione 4K non c'è l'italiano, eh, sapevatelo, decidete voi come giudicare questa scelta, io non so come mai, mi, mi ha stupito effettivamente, però non c'è l'italiano, nell'edizione Blu-ray invece c'è, comunque entrambi, entrambi i dischi hanno il, il menu in con la possibilità di averlo in italiano e gli extra con i sottotitoli in italiano, e troviamo il poster... E poi io da buon collezionista non tolgo dall'edizione, lo lascio dentro. Il poster di Crawl. Che buono il profumo dei poster, me l'avevo dimenticato. Una targa tipo cartello, cartello pericolo, piuttosto cioè, insomma, dura, di, di plastica dura. Attenzione ai coccodrilloni. Una piccola istruzione su come essere digeriti da un, un coccodrillo, come difendersi da un coccodrillo e poi vabbè, insomma è utile. È utile sapere come... Una serie di cartoline, del, ovviamente sono tutte ribaltate dall'altra parte, cioè la legge di Murphy. Cartoline con il, le scene del film, ma anche, vedo qua, il backstage. Non so con che criterio sono state scelte le cose, però. qua c'è un un addetto agli effetti speciali e questo è quanto, non riuscirò mai a metterlo via per quanto riguarda l'unboxing dell'edizione dell Mi scriveva Hiroshima, il direttore della fotografia di questo film, cioè di Croll ha fatto anche Resident Evil Welcome to Recon City ma soprattutto tra i vari eh, horror che ha, eh, ha fatto giuro i videoclip di Rovazzi con la Bertè e J-AX è vero no beh ci credo nel senso anche Spike Lee ha diretto un video di Eros Ramazzotti io dopo che ho visto quella cosa lì ho detto vabbè ok col denaro puoi comprare tutto quello che vuoi cioè se voi volete per esempio comprarmi fatelo e io farò tutto ciò che volete mi sembra che Carlo abbia scritto che sembra un disaster movie no in effetti eh, io trovo che sia anche affascinante in realtà eh... Questo contesto dell'uragano che poi fa appunto in, ehm, innalzare le acque dei, dei fiumi eccetera eccetera e quindi si allaga tutto, diventerà un casino. e Questi piccoli centri abitati della Florida, cioè il, paesi, il classico paesello diventa praticamente una piscina. Eh, serve chiaramente, è fondamentale, e rimarcare tanto questa cosa come se fosse un disaster movie. In realtà non serve a farlo sembrare un disaster movie, serve per... Eh, in, in qualche modo convincere la, la, diciamo qua, convincere il pubblico che la quantità di acqua che noi vedremo eh, e i casini che vedremo, inondazioni eccetera, siano giustificabili no? cioè, siano giustificati e quindi partiamo da una visione della terra con l'uragano che si forma e da lì capiamo che siamo veramente di fronte a uno di quegli episodi di cui poi alla fine non l'uragano così che non ne parla quasi nessuno e vabbè, spacca due cose no, parliamo di quegli episodi dove poi accendi il telegiornale e ne parlano tutti perché disastro da tutte le parti quindi è lì che a quello serve no? a creare quella, questo stage per, per la nostra scena dell'orrore in cui però non ci saranno solo eh, e questo forse è una cosa intelligente del film, non ci saranno solo gli alligatori a rendere eh, horror e problematica la situazione, ci saranno anche altre cose che vedremo adesso. La storia è veramente scarna, veramente mh, povera, però quantomeno c'è eh, un piccolo approfondimento su alcuni personaggi, principalmente sulla protagonista. Racconta la storia di questa ragazza che è, tra l'altro ha anche una semi carriera da nuotatrice e questo è importante per il film. Ogni cosa che viene messa nel, nel film poi in realtà ha una funzionalità particolare e serve a rendere credibile tutto. Cioè credibile la sua capacità comunque di muoversi nell'acqua in una situazione così difficile. Per cui proprio perché lei è un atleta in una situazione così forse è l'unica che potrebbe farcela a, eh, non dico seminare un, un alligatore, ma quantomeno insomma eh, dargli del filo da torcere ecco. quindi era fondamentale che ci fosse questa cosa eh, l'escamotage è che lei non sente più, che è un po' banale lei non sente più il padre, deve, lo va a cercare scopre poi che il padre è imprigionato in casa e quindi rimarranno entrambi imprigionati in casa e forse anche da questo intrappolati, cioè intrappolati dall'uragano intrappolati nella casa per ragioni che scoprirete vedendo il film e intrappolati anche perché proprio per via dell'uragano si riempie il, il luogo in cui loro vivono questo paese e questa casa si riempirà di alligatori perché verranno trasportati dal corrente quindi eh, secondo me un aspetto bello di questo film è proprio come ogni elemento è stato messo per renderlo credibile, cioè possibile e fino a, alla fine è un film credibile in, da questo punto di vista, esclusi alcuni piccoli eventi che però sono necessari all'entertainment, servono per, per rendere eh, divertente, piacevole quello che stiamo vedendo. Anche perché poi, al di là di questo, il film non racconta un cazzo. È un film assolutamente irrilevante per, per la società, non so come dire. Non ha, non ha dentro nessun tipo di tematica sociale, politica... Eh, e anche emotiva, c'è giusto, ecco, giusto un approfondimento eh, su un rapporto familiare tra lei e il padre, ma è poca roba, insomma, serve giusto a farceli conoscere un po' meglio. Quindi secondo me è affascinante l'ambientazione apocalittica, ma poi alla fine non è una vera apocalisse, cioè è un evento naturale che accade. Quindi mh, non, non rientra nel Disaster Movie, perché il Disaster Movie dovrebbe comunque trattare un evento un po' più epico, qualcosa che non, ci si augura non accada mai. Mm. Allora, al di là del fatto che io questo film eh, non, eh, non l'ho apprezzato tantissimo, mi era piaciucchiato perché è un film estremamente divertente e dinamico, ma appunto se siete alla ricerca di contenuti mm, non è che faccia per voi. Invece siete alla di qualcosa di estremamente leggero, da, proprio dal punto di vista delle riflessioni, ma ben girato e molto adrenalinico. Effettivamente, questo è un film dove succedono, accadono tante cose fatte bene, tra cui appunto eh, ci, ci saranno non solo gli alligatori a rendere pericoloso il luogo, ma anche le inondazioni. E, e insieme appunto alla. alla la possibilità di morire mangiati dagli alligatori, ci sarà la possibilità in alcuni casi di morire affogati di finire in luoghi che vengono sommersi dall'acqua di venire schiacciati colpiti da oggetti che vengono spinti con grande violenza dal, dalla corrente e quindi diciamo che il regista e lo sceneggiatore sono divertiti comunque a rendere tutto questo tutto quest ambiente un ambiente estremamente pericoloso e ricco di scene, atti situazioni eh, che riempiono un po' tutta, tutta la storia che poi non c'è in realtà è, è un lungo viaggio alla, alla ricerca della, della, della salvezza fondamentalmente l'aspetto estremamente bello di questo film che è difficile trovare di solito nel cinema, è la realizzazione della CGI dei coccodrilli degli alligatori, perdonatemi eh, che però vede anche l'utilizzo in qualche scena di alligatori veri, ma pochissimi. In realtà eh, vedremo tantissimi alligatori in CGI fatti in un modo meraviglioso: cioè, sono proprio ehm, sono realistici all'inverosimile, c'è cioè, qualcosa di, di pazzesco. Eh. Eh, anche se i, gli alligatori sono stati realizzati in modo iperrealistico, eh, si è cercato comunque di enfatizzare alcune parti del corpo, quindi ingrandendo alcune parti del corpo, ma sempre, e questo è detta anche del, del regista, cercando di non farli sembrare troppo fin, cioè troppo degli animali che non esistono. Quindi eh, mi è piaciuto comunque la, mi è piaciuta la volontà eh, di enfatizzare delle cose, ma cercando di stare sotto... Una soglia per cui non sembri finto, che non sembri appunto un coccodrillo finto, perché sennò a quel punto non può far paura. Molto belli anche le movenze, i comportamenti, eccetera. Anche se, come dicevo all'inizio della live, che ne abbiamo parlato un secondo, scusate, il. Um, come dire, il, il. il cinema ha bisogno di. Uh, animali che non siano, che non abbiano il carattere del comportamento di animali per fare un film horror, per fare uh, qualcosa che, che, che seguono una trama, no? Per cui in questo senso eh, posso già dirvi che secondo me tutto il comportamento degli alligatori è come è giusto che sia, non è una critica, eh? però se uno vuol dire, guarda sì figo, gli alligatori sono realistici, e si comportano in modo realistico no, chiaramente perché perché comunque siamo in una situazione in cui c'è un allagamento e delle correnti fortissime e non, non penso che gli animali in una situazione del genere per quanto sembrino cattivi no, i coccodrilli e gli alligatori eh, si ostinino come se ce l'avessero proprio su con qualcuno a eh, perseguitare una preda quando insomma siamo in una situazione in cui loro stessi vengono trascinati dalla corrente eccetera quindi eh, diciamo che è un po' tirata per, per i capelli questa cosa ma è giusto che sia così sono un, un po' troppo villain ecco però è giusto che siano così quindi è, è solo per un po' per rispondere all alla, alla questione si comportano in modo credibile no inizialmente non mi era piaciuto il film cioè non è che non mi era piaciuto lo, lo consideravo un buon film di intrattenimento devo dire che rivederlo in, vabbè, in 4K si sì, vede è meglio è, è più figo è tutto quello che vuoi rivedendolo quello che ho apprezzato è, è veramente l'impiego di una serie di elementi pazzeschi come le scenografie e chiaramente molte scene sono state ricreate dentro delle piscine enormi non avete idea di quanto sono grandi queste piscine perché nelle piscine di Crawl ci sono intere case ci sono, hanno creato proprio pezzi di villaggio eh, con dentro le case con dentro le macchine ribaltate e tutte le scenografie varie e, e mi sembra adesso il eh, ho visto quasi tutti gli extra ma uno degli extra l'avevo già visto nell'altra edizione che era l'edizione Blu-ray eh, mi sembra che addirittura scaldino l'acqua la, scaldino perché ehm, Stare dentro l'acqua poi dopo sei ore, anche con la muta, dopo un po' congeli. Quindi veramente un lavoro pazzesco di, di scenografie, di, di effetti speciali. Infatti tra l'altro anche bene, ci sono chiaramente effetti speciali in CGI ed effetti speciali prostetici fatti benissimo, delle cose meravigliose. Eh, ci sono appunto i coccodrilli in CGI fatti meravigliosamente dei coccodrilli veri che in realtà saranno stati usati per delle scene diciamo non di attacco ma delle scene semplicemente di, di, di nuoto di, o di camminate di, so, per far vedere dei, dei coccodrilli e poi c'è bellissimo un burrattino, una marionetta di, di, di testa di coccodrillo più un pezzo di busto, chiaramente pilotabile eh, con le mani dal, uh, dall'interno che è stata usata per i morsi, le scene ravvicinate con gli attori. Io credo che sia una scelta molto bella e interessante, perché ehm, nel film vedremo delle situazioni in cui l'attore viene morso, eh, ma anche tenuto, no? Tenuto fermo. E quindi, secondo me è importante anche per l'attore, cazzo, vedere questa testa, questo, questo braccio, eh, per sapere anche bene dove guardare, e Come muoversi quindi probabilmente alcune scene come appunto una scena dove le viene mosso il braccio alla protagonista eh, se l'avesse dovuto fare guardando il vuoto con una cosa verde sul braccio probabilmente sarebbe stato problematico quindi mi fa piacere che in questo film siano state usate svariate tecniche mescolate e amalgamate insieme abbastanza bene anche se è tutto molto bello, anche se è tutto molto elaborato, c'è tanta CGI, c'è tanta scenografia. È tutto estremamente figo, e non, non voglio dire che non sia così, però a volte è anche artificioso. Alla fine è artificioso. Però è, è, era impossibile che non lo fosse in alcune situazioni, perché vi garantisco che superata la prima mezz'ora... Poi è tutto, cioè è un, penso, un, non so quanto possa costare un film del genere, perché ci sono 3 miliardi di, di set elaboratissimi nell'acqua, cioè una roba devastante, una roba devastante, quindi eh, non, non può non essere artificioso, però alla fine ha anche un po' di compositing, che dà un po' l'idea di artificiosità sia nei paesaggi, nei, nei panora, nei, nei, negli sfondi, proprio nel panorama, che in alcune situazioni. Qualcosa, qualcosa un po' fa storcere il naso, come per esempio questa illuminazione dell'acqua a volte un po' troppo sparata. In alcuni casi sembra proprio ci sia una luce sotto, ok? può anche esserci che ci sia della luce che riflette sotto e, e risale sopra, però lì sembra proprio che ci sia un cazzo di faretto, come cazzo fa esserci un faretto sotto? Cioè, va bene qualche scamotaggio, però ecco. Secondo me eh, è un film che vi trasmetterà proprio questa sensazione. Da una parte vedrete, avrete la sensazione proprio di, di soddisfazione per, per la quantità di, di, di cose fighe messe in atto, però poi ogni tanto dite, ok, però sembra un set. Questa cosa un po' non l'ho persa dalla prima impressione che ho avuto. Eh, non l'ho persa. Però devo dire che rivedendolo, mh, ho detto sti cazzi: cioè sticazzi, che lavoro che lavoro hanno fatto un grandissimo lavoro alla fine, alla fine il risultato l'hanno portato a casa, nel senso che l'importante è che durante il film tu non abbia troppo la sensazione che tutto sia finto. E in questo film era difficilissimo far sì che non ci fosse, perché c'è troppa roba! C'è troppa roba. È come se io facessi un film splatter pieno di col cioè da 90 minuti di coltellate amputazioni è chiaro che più roba io metto e più sono costretto a sono sotto esame più spesso per quanto riguarda scenografie e effetti speciali per perché se io faccio un film e sono tanti film molto belli dove non succede un cazzo e poi c'è una sola scena gore fatta benissimo no pensate a irreversibile per esempio o ci, sono ci sono film così Ecco, se io faccio un film dove invece ci sono decine, decine, decine di amputazioni, tagli, coltelli, sangue, budelle. è chiaro che sono tutti piccoli esami da superare, perché la credibilità viene rimessa in discussione in quel momento, no? Eh, quindi il film è, è un po' così, secondo me la visione è questa. Eh, però, insomma... È stato interessante rivederlo e rivalutarlo almeno per quello che è lo sforzo. E poi è, è un'altra cosa che non mi ricordavo è divertente alla fine perché è, è molto action È molto action, ci sono tante situazioni diverse, ve l'ho detto anche un po' prima: tante, eh, tante situazioni in cui loro dovranno risolvere, che loro dovranno risolvere. Quindi io penso che sia una cosa abbastanza carina. È molto bello anche. Secondo me, il personaggio di lei perché lei è spigolosa, la protagonista che è, è, è carina, ma non è bellissima e riflette un po' anche il suo carattere perché lei è, sì, è, è una brava ragazza, però è anche una ragazza dura, una ragazza severa, una ragazza un po' seria ehm, allo stesso tempo. però ha due palle così, c ha veramente due palle così e lo dimostrerà poi nel film. Quindi mi piace come è disegnato il personaggio perché è credibile, non è, non è il personaggio che prima in un modo, poi guarda caso, diventa, cioè no, ci sta, funziona. Allora all'interno poi dell'edizione che vi ho fatto vedere, trovate degni di nota, beh c'è un bel po' di roba, c'è appunto un, uh, un lungo backstage con le interviste ai protagonisti, quelle classiche dove sono seduti sulla sedia e poi intermezzate da backstage e voice over che racconta questo verde il regista che racconta un po' come hanno realizzato le scene ed è veramente figo perché vedete un film del genere, come cazzo si fa a farlo, è, è, è, è, è un film importante da quel punto di vista di budget, di attrezzature, tecnica e artigianato anche direi. <ride> eh, dentro c'è anche uno storyboard e, questo, e di questo ve ne voglio parlare bene perché è interessante a livello cinematografico a livello di horror. C'è uno storyboard animato, significa non un vero e proprio cartone animato, perché gli omini sono presi e trascinati, però è fatto abbastanza bene per farvi capire come sarebbe andato. C'è un inizio alternativo del film. L'inizio alternativo del film, ve lo spoilero perché non me ne frega un cazzo fondamentalmente, perché non andrete mai a vedervelo, perché siete ignoranti, animatiche, grazie a Hiroshima praticamente è a colori con i personaggi ben disegnati non schizzi, ben disegnati con, con i loro contorni nero colorato e poi mossi eh, con appunto gli elementi zoomati mossi, spostati eccetera ehm... è molto horror è di un horror che non avete idea perché racconta praticamente l'inizio dell'alluvione e noi vediamo una famiglia madre, padre e bambini due bambini piccoli che eh, attendono di proseguire in questa colonna di macchine ma a un certo punto l'acqua sommerge tutto e loro si ritrovano praticamente sul tetto della macchina perché non, ha, non sanno più dove mettere i piedi e ehm, arrivano gli alligatori e circondano tutte le macchine circondano la macchina di questa famiglia poi cosa succede? Il padre viene mangiato, divorato davanti a loro, eh, addirittura loro lo tengono per le braccia e lui gli vengono mangiate le gambe eh, e poi viene divorato tutto e ammazzato, poi c'è uno stacco, passa del tempo e, e si vedono loro piangenti sull'auto sull che, che aspettano qualcosa, dei soccorsi, passa una, un elicottero e l'ignora li e a quel punto eh, i, gli alligatori si fanno più audaci e li sbranano, sbranano la mamma e i due bambini, li sbranano, li fanno fuori e si macchia tutto di rosso. Cioè, una roba che ve lo dico, solo a vederla in, in come dice appunto Hiroshima, in Animatic, avevo i brividi, da, veramente ero angosciatissimo. ho detto, no poveri! E me la sono immaginata, girata nel film, cioè, ovvio che i produttori hanno visto sta scena e hanno detto no, no, non hai capito, cioè la gente si deve divertire. E quindi non l'hanno fatta, ma se fosse iniziato così, poi come cazzo doveva andare avanti, no? Dico io, cioè, perché veramente inizi con... Eh, a mille proprio, a mille. Cosa devi far succedere dopo per far emozionare lo spettatore? Comunque, un inizio molto figo, secondo me, molto horror... Eh, devastante all'interno trovate appunto questo eh, le scene eliminate che non sono molto rilevanti in realtà un po' di spiegazioni sugli effetti prostetici, le marionette, quello è bellissimo e, e niente quindi l'edizione è figa, mi viene da dire il destino ne approfitto parlando proprio di, di questa edizione qua il destino dell'on video Sappiamo che insomma, la gente non compra i film per vederli ormai, no? prima magari si compravano anche per vederli, ora si comprano, li comprano sui collezionisti. Mi fa specie che per, per Crow che non stiamo, non stiamo parlando di che cazzo, ne so, se è Maraimi, Carpenter. Per Cross è stata fatta un'edizione 4K più Blu-ray con 3000 cose dentro e un bel box rigido, figo. ha dato una suggestione su quello che potrebbe essere eh, il futuro dell'on video, cioè solo edizioni 4K così, anche dei film minori, anche di Smile. Nel senso che a questo punto se la comprano i collezionisti e allora la vogliono bella, però... Chiaramente i prezzi devono un po' scendere. Ecco. Uh, niente, cosa vi posso dire? Non, non è un film di, di cui... Si, cioè, è un film di cui sono riuscito a parlarne un po'. E se ne può parlare perché tecnicamente mette in campo tantissime cose. Però, appunto, a livello di storia non ha molto da dire, ecco. C'è una piccola pecca che lo rende un po' poco credibile, che sono gli attacchi subiti dalla, dalla protagonista la, la protagonista subisce ben tre attacchi intendo tre morsi e non eh, insomma una persona che si becca tre morsi una sul braccio, una sulla spalla e uno sulla gamba da un alligatore poi di quelle dimensioni con quei denti come minimo al di là della perdita di sangue come minimo dovrebbe essere coperto di sangue, dovrebbe essere zuppo di sangue zuppo di sangue dovrebbe eh, ormai non, non camminare praticamente, insomma c'è un po' il problema che lei viene, col, viene mh, aggredita ma ti dà la percezione quasi di essere invincibile perché comunque dei morsi così eh, non un po' ti fermano cazzo dai stiamo parlando di alligatori da 3 metri e mezzo quindi solo questa è un po' la, la pecca su cui potevano cercare di, di quantomeno di renderla più insanguinata e renderla anche un po' più, più debilitata nella recitazione invece no, cioè, alla fine non è così quindi questa è forse l'unica pecca eh, mi viene da dire che non ci sono tanti film sui, sugli alligatori coccodrilli horror che possano essere eh, considerati fighi sono pochissimi quindi mh, questo è sicuramente tra i migliori mi viene da dire